Buongiorno Raffaella, buongiorno. E intanto grazie perché quando ci sono i giorni delle decisioni è sempre difficile anche fare dichiarazioni. Quindi, come sempre, <ride> Raffaella, tra l'altro, è sempre molto corretta. In questo senso, ieri ci aveva detto ci sentiamo e oggi, appunto, è qui con noi, Raffaella, le ultime novità da Roma o comunque in merito all'Emilia Romagna rispetto al movimento, quali sono? Allora in realtà grandi novità al momento non ce ne sono, io purtroppo all'incontro di ieri non sono riuscita ad andare e quindi... Non vi, non vi riesco a raccontare i dettagli proprio perché non ero presente eh, però mi hanno raccontato che eh, Di Maio si, si prenderà qualche altro giorno per riflettere, c'è stato un dibattito insomma, molto sereno, un clima molto sereno, sono state vagliate varie ipotesi e chiaramente poi adesso il, il nostro capo politico si riserva qualche giorno per poi eh, darci la la, la sentenza definitiva ecco diciamo così Raffaele lei non c'era ma immagino che sappia bene un po' ce l'aveva anche già preannunciato come so e quali anche sono le posizioni dei suoi, dei suoi colleghi sappiamo che poi anche per area della regione ci sono posizioni anche un po' diverse le une eh, dalle altre numericamente sì. se dovesse essere il criterio quello numerico non è detto che lo sia sì. perché poi insomma si sì. possono anche fare altre scelte eh, numericamente certo. la bilancia da che parte pende anche se ha tre bracci in questo momento perché non presentarsi, presentarsi da soli, presentarsi in coalizione con il PD. Spero di non dire cose sbagliate. Mm, sì, esatto. Le, le tre ipotesi diciamo, che sono emerse in, questi, in questo periodo sono quelle. Allora, eh, numericamente... Eh, Secondo le riunioni che abbiamo fatto sui territori eh, l'ipotesi di non presentazione non è stata presa in considerazione, direi che tutti i territori hanno chiesto comunque eh, di presentarsi. Relativamente alleanza o meno, insomma coalizione o meno col centro-sinistra, eh, devo dire che ci sono state posizioni variegate. Io devo dire la verità, siccome alle riunioni non tutti poi hanno espresso la propria opinione, è difficile dare un risultato sicuro, abbiamo uno strumento che è Rousseau, quindi se si volesse basare la decisione solo sui numeri, lo strumento eh, Secondo me dovrebbe essere quello. Poi come dite voi eh, ci sono anche altri ragionamenti da fare che credo in questo momento si stiano facendo, però ripeto, sottolineo, credo si stiano facendo, poi non sono nella, ne, nella testa del, del nostro capo politico che sicuramente ne ha, ne ha molte di variabili da valutare. Raffaella nel frattempo così perché non ci si fa mai mancare niente si è aperta una questione riccionese diciamo così sì. perché sabato scorso c'è sì. stata una conferenza stampa erano presenti sì. i due esponenti in consiglio comunale del movimento finora vale a dire del Bianco e Carbonari c'era eh, Fabio Ubaldi e c'era anche Carlo Conti di Patto Civico hanno annunciato la nascita di un gruppo in consiglio che non sarà più Movimento 5 Stelle, non sarà più Patto Civico ma sarà Riccione Civica una notizia che è arrivata un po' insomma per chi la vede dall'esterno come una sorpresa un, diciamo, un fulmine a ciel sereno ma all'interno del movimento si era capito che stava, si stava andando in questa direzione a Riccione? No, devo dire la verità non, non, non eravamo a conoscenza eh, di questa decisione eh, come ho dichiarato anche ieri in un'intervista al Carlino eh, sapevamo, sapevo che c'erano dei mal di pancia all'interno del gruppo di Riccione eh, però diciamo che purtroppo in questo periodo non è una novità perché non dobbiamo nascondere insomma, che il movimento sta passando un momento difficile della propria vita quindi sui mal di pancia ero a conoscenza però non mi aspettavo una decisione del genere mi dispiace che non ci sia stato un confronto prima di arrivare a questa decisione eh, se ne poteva parlare non solo con me, per carità io non... non il Movimento non ha segretari, non ha la stessa struttura di un partito, però a livello territoriale con gli eletti del territorio, con i gruppi del territorio si poteva cercare magari un confronto, e eh, a volte anche solo parlare delle proprie, dei propri dubbi, anche delle proprie delusioni, eh, perché ci sta che in questo momento qualcuno sia deluso dal Movimento 5 Stelle e, eh, e che gli venga voglia di cambiare idea, però prima di prendere questa decisione un confronto secondo me col, con, con la provincia sarebbe stato utile. Utile, sì, anche certo. perché cioè utile, in certo. conferenza stampa i due hanno detto che loro il confronto l'hanno fatto con il gruppo riccionese che li aveva sostenuti eh, di attivisti e hanno detto che avevano avuto un sostegno praticamente all'unanimità per questo passo da compiere, che hanno sì. specificato è solamente legato a Riccione, ecco. Sì, allora il, il discorso è questo, a, a maggior ragione eh, secondo me eh, si poteva fare un discorso allargato perché nel momento in cui comunque non sono solo i due eletti ad avere così... Eh, ad essere in crisi con il movimento eh, o a essere delusi e quindi essere portati a cambiare idea, a posto che eh, per il Movimento 5 Stelle nel momento in cui non ti senti più parte del progetto del movimento ti dovresti dimettere non cambiare casacca, però alla, a, anche al netto di questo se l'intero gruppo diciamo così, aveva manifestato una certa scontentezza, secondo me fare un confronto anche con gli altri gruppi del territorio poteva essere utile magari si poteva arrivare a un'altra soluzione Magari no, però a questo punto non lo sappiamo è chiaro che effettivamente insomma ci sono anche dichiarazioni c'è chi dice vista la situazione era, eh, sarebbe stato utile che si dimettessero dal consiglio comunale visto che lì ci sono sì. andati per rappresentare il movimento 5 stelle sì. d'accordo lei Raffaella su questa oppure è vero che la politica è fatta tanto di misto cioè, diciamola così perché non, è, cioè, non, non, non stupisce nessuno che poi magari eh, delusi da un'esperienza politica le persone rimangano comunque al loro posto perché si sentono di rappresentare chi li ha votati e magari lo fanno fanno con un altro gruppo, succede a Riccione come succede in tutte le altre parti d'Italia, compreso il Parlamento, quindi non so, lei che cosa pensa? Allora io chiaramente eh, credo che nel momento in cui vieni eletto sotto un simbolo... Eh, tu poi ti debba dimettere nel momento in cui eh, cambi idea insomma non ti senti più parte di quella casa e di quella, di quella famiglia eh, il nostro regolamento lo, lo dice chiaro è chiaro che poi la legislazione italiana consente altro sul, sul discorso del misto quello diciamo è un contesto ormai politico, <ride> politico e sociale in cui si ritrovano parecchie forze politiche esatto, non ci sono più appunto. i confini Esatto, non ci sono più i confini netti di una volta e anche noi abbiamo dovuto fare i conti insomma, con, con la realtà a livello nazionale creando prima un governo col centro destra e poi trovando anche una quadra con il centro sinistra. Credo che sia uno dei motivi che ha mandato un po' in crisi gli appartenenti al movimento, dall'essere una forza diciamo così, che correva in solitaria al dover trovare comunque una quadra con altre forze politiche. E credo che una delle sfide che dovremo affrontare più avanti sia eh, capire che, che evoluzione dovrà avere la nostra forza politica e anche da che parte vogliamo stare, perché è vero che io continuo a pensarlo fermamente, che le idee non sono né di destra né di sinistra, eh, Roberto Casaleggio lo diceva. Che le idee o sono buone o sono cattive, il nostro lavoro in Consiglio regionale lo ha dimostrato perché abbiamo, approvato, abbiamo votato sia proposte della Lega che proposte della Giunta quando le ritenevamo buone, però viviamo in un mondo che ad oggi purtroppo ancora ti chiede da che parte vuoi stare, e con questo dovremo fare i conti in qualche modo. Raffaella le chiedo solo l'ultima cosa, è chiaro che sono giornate di eh, valutazione appunto come diceva lei anche con tutta la difficoltà di capire quale sarà l'immediato futuro perché qui poi c'è una campagna elettorale da affrontare, Raffaella sì. Senso in questo momento della sua esperienza politica eh, eh, co come si predispone a questo perché comunque è vero che qualsiasi decisione sarà presa immagino che la prima idea sia anche quella di chiedere una, eh, una, una disponibilità agli ex consiglieri regionali, giornali uscenti proprio sì, per continuare sì. un cammino eh, le sì. chiedo lei in questo momento appunto non è avvenuta ancora la decisione finale che cosa si sente sì. se ce lo vuole comunicare chiaramente ma io in questo, in questo momento il, il sentimento prevalente che ho è quello eh, di rischiare di disperdere il lavoro che abbiamo fatto in tanti anni di, di consiglio regionale, non solo in questo mandato, ma anche nel mandato precedente dovevamo eh, solo due, due ex consiglieri. Quindi comunque eh, credo che le persone eh, che hanno portato avanti eh, le proposte, le idee e le battaglie del Movimento eh, debbano continuare a farlo. Sinceramente poi per una valutazione finale chiaramente eh, aspetterò la, de la decisione È naturale che in questo momento abbiamo tutti quanti credo dei sentimenti abbastanza contrastanti immaginiamo allora che allora dire Raffaella, Raffaella noi ci risentiamo perché a questo punto è punto un appuntamento livello, fisso forse entro, allora. entro la fine della settimana cos'è l'auspicio? ma io, io me lo auguro perché insomma i tempi ormai stringono però non ho, non ho certezza insomma, della, della data in cui ci verrà comunicato e, non so che dirvi inizieremo una rubrica settimanale a perché, no, perché no cosa farà il Movimento 5 Stelle col punto interrogativo <ride> Bene, Raffaella che dire intanto noi le auguriamo comunque buon lavoro perché c'è ancora un'attività amministrativa al di là che siamo in sì. piena campagna elettorale da portare avanti e quindi insomma questo è in questo momento l'impegno primario. In questi due giorni, scusate, dico, solo, dico solo questa cosa, Oltretutto abbiamo tre giorni di sedute d'aula molto importanti perché avremo la discussione sulla relazione finale della commissione d'inchiesta sugli affidi, quindi sono giornate molto importanti, credo che la precedenza su tutto lo debba avere questo tema.